Il DRS guasto al DRS ma non rientro vabbè ma non è possibile però sto DRS de me buonasera a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale bentornati su f 1 22 con la carriera del nostro Calogero Bottas Calogero non è il pilota che meritiamo ma quello di cui abbiamo bisogno c'è curiosità per sapere la seconda stagione di Calogero dove è andata come ho detto non avrei rinnovato con Mercedes l'idea è quella di eh, andare a fare l'attacco al titolo La scelta di Calogero è l'unione con la Scuderia di Maranello e non è l'unica novità di questa stagione. Oh, difatti, se andiamo a vedere la classifica, vedremo che in Ferrari sono rimasto con Leclerc, la Ferrari ha silurato Sainz, in uh, Aston Martin ci va a finire George Russell, l'altra Mercedes è passata Alexander Albon. In Alfa Romeo c'è Guan Yu Zhou insieme a Schwarzman e in Williams insieme alla Tifi c'è finito Piastri. Se la V13 ti stanca compra lf 175 e tanto paga tutto B per banca. Sono Max, il capo della sezione. Avete lì c'è scritto sono Carl, perché ha detto che è Max lui? Sono un tuo grande fan. Grazie, sei iscritto al canale? Saranno facce molto preoccupate adesso al box Ferrari, ma tranquilli, è tutto sotto controllo. Ecco, questo già è un po' più. Torniamo ai box, scusate, eh, questa era la prima la, noi, tradizione che noi sfasciamo una. Cioè, iniziamo, beh, si è rotto il DRS. No, rientro. Ma non è possibile. Cioè, il primo giro di qualifica della stagione si è rotto il DRS. La macchina è nuova, sta ancora in rotaggio. Porca zozza, ma è incredibile, raga. Ah, raga, è incredibile. Il DRS, la tua ala posteriore è fuori uso. Ma dai, ma... Posteriore. ma non è possibile. Si... No, devo provare a fare il giro uguale, raga. Sei è, si è il DRS, come oh, non mi fanno fare qualifiche questi? Siamo noni. Siamo noni! L'anima dei mortacci vostri. No, comunque veramente, ma, cioè, ma dovevi comprati i DRS su sto gioco? Cioè è impossibile che te se scassa sempre il DRS. Cioè, dopo al centoduesimo DRS capite che forse vi state a comprare da uno che vi fa da merda e comprateli da un altro. Sono secondi ragazzi, 6 decimi da bottas Proviamo a rientrare ma non so se ce la faccio riuscire ragazzi. Dovevo continuare forse Non ce la fanno ragazzi Ci hanno sfondato tutte le qualifiche okay. Sicuramente se i decimi non li tiravamo Probabilmente arrivavamo dai partiti di Hamilton Ecco, quello sì Ma Leclerc è un sta, stra, scusate eh. Cioè le Leclerc è quindicesimo Vai Calogero, faccio questa partenza C'è sta partenza Calogero Oh, attenzione! Attenzione, Calogero! Si è rotto il DRS! Vabbè, ma non è possibile, però, sto DRS di merda! Ma voi avete comprato su Aliexpress! E eh, dai, mi sono venuti addosso! Ma non è possibile che si rompa il DRS ogni due minuti, oh! Ero pure partito manco malissimo! Oh, maronna! No, siamo partiti male bloccaggio di rasse l'attenzione che sta in Aston Martin qui c'è cioè, addosso qualcuno a destra qualcuno a sinistra vaffanculo oh se ve scollate ok siamo riusciti a partire però siamo ritrocessi in nona posizione praticamente Vabbè, non fa niente comunque casini qui davanti tanto magnus che va a largo e Norris lo infila mentre davanti Rasser si, si è squagliato. Non so chi c'è dietro, ma mi sa Ricciardo, sì, vedo un puntino arancione, dovrebbe essere lui. La macchina mi pare intera, raga. Arriviamo qui alla chicane Cerchiamo di copiare i loro traiettorie. Qui vado veramente safe. Troppo safe, guarda quanto guadagnano, mamma mia. Male male. ecco come stiamo vicini 1 no Hz vai su ciccia oh ma quanto motore c'ha sta macchina ok lui frena tanto stavolta però non ci ha fregato e stavolta con scia drs cioè con scia hertz Ricorda però che hai consentito solo All'esterno. Mamma All oh mia che staccata che ha tirato! Tirato una staccata da una madonna Magnus, raga. Devi provare a fare l'undercast. Un Vai entro, moca ti stanno rallentando. Quindi che faccio? Entro? Ti stanno consigliando di farti entrare. rientro sto giro e se poi entriamo nel traffico che ne so io lo siete sapere voi siete voi i box stai dietro dai stai dietro continua a continua guarda che cazzo ha fatto ha frenato così senza motivo io ste cose le odio di sto gioco non c'era proprio motivo perché lui frenasse così lì bandiera gialla sta succedendo qualcosa siamo usciti dal DRS De Magnussen ragazzi. rientro? è andato fuori Ricciardo è andato fuori Ricciardo e eh, questo è meglio però dico eh, che faccio? rientro sto fuori dal DRS De Magnussen entra entra entra box box box ok ok mm ok? è quando rientri il pit ok il è andato bene siamo ultimi praticamente ci sta solo dietro tra noi oh, mamma mia come scivola mamma mia come scivola cioè queste sono le cose che comunque mi fanno di a sto gioco quando lì Magnus è inchiodato in quella maniera senza motivo non c'ha senso non c'era nessuno davanti nessuno vicino ancora Hers, stanno tutti fermi ai box, da cui Ricciardo, ora riusciranno eccoli che sono riusciti tutti Sto davanti Russell Non mi ricordo Russell dove stava prima Russell era davanti però Magnussen era molto più vicino Non so assolutamente in che posizione stiamo, ma mo' lo riscopriremo. Prima eravamo che eravamo? noni, prima box. Cioè c'è uscito avanti pure Leclerc. Sei in zona punti, decima posizione per te. Eh, siamo usciti dal DRS delle Leclerc. Bandiera gialla, non so che è successo. C'è una... Ah, oh, c'è Magnus e fuori, attenzione, ha rotto il motore. e Magnus si ha rotto il motore, è solo una bella notizia così si impara a rompere i coglioni è una buona notizia per noi abbiamo lo stesso motore ah, abbiamo lo stesso motore? ok di resto ovviamente in chiavemo. l'avemo il è bianca però, diciamo che dovrei essere tendenzialmente a riparo tanto vedo che Leclerc sta attaccando sta a attacca Russell e questo ci potrebbe dare una mano Oh, si è pieno, si è pieno, si è presi, si è presi! Girano non ha mamma mia Cerco di recuperare un po' di hertz Se stai nel DRS, stacca l'herz, non usarlo Ok Adesso penso che ha fatta, ha fatta le clerche. Uno dei due qui molerà oh, oh, mamma mia Mamma mia, mamma mia Prova a buttarsi dentro sulle Leclerc, si, sì, su Russell, bene così. Grande, ottimo sul passo, pesi adesso. Ok, dobbiamo assolutamente rimanere vicini alle Leclerc. Però se ne va, ci sono delle curve in appoggio, in cui loro giustamente hanno il coraggio da aprire tutto, io no. Se ne va, se ne va raga. Se ne va, siamo usciti dal DRSS. Adesso adesso. giri la più, va di più, eh Eh, invece deve essere la gara è andata piano sta un po' a perdere culo adesso quando apre eh. alzo il piede guarda dentro attenzione che ora siamo vicini siamo vicini l'ultimo tentativo raga questo ultimo tentativo, S tutto, DRS dai che ce l'hai dai dai, su 9, 8 sei all'ultimo giro all'esterno, all'esterno, all'esterno oh. oh. affiancati, mamma mia oddio Tinti les per il rettilineo finale Sì Adesso solo giochiamo Sarsen oh. seconda e quattro seconda e quattro Ottimo Ok il distacco è 7,6 secondi ma da chi? Ah, da quello davanti Da no, Norris, vabbè Intanto vince questa Intanto per cambiare Vabbè Vabbè raga, comunque settimo, prima gara, eh, pensavo di far meglio sinceramente, però è stata una bella gara. È stata difficile raga, la macchina non va tantissimo sinceramente. Il metro di paragone ce l'ho con Leclerc, se noi andiamo più delle Leclerc, la macchina non va tantissimo, stiamo a far nostro. Vince Verstappen, secondo Perez, predominio Red Bull, clamoroso, tra parentesi Red Bull ha fatto pure il giro veloce. E poi Hamilton fa terzo e alpin di Alonso quarto, mamma mia, Albon quinto, sesto Norris, settimo il nostro Calogero Bottas che si mette subito davanti al Charles Leclerc. Poi Russell e Gasly vanno a chiudere la top 10. Vabbè ragazzi, comunque, mi sono veramente divertito, mi cerote che però il risultato non è stato super top, perché io speravo di far meglio, sinceramente.